perché il 16 febbraio è un lumino di meno e... facciamoci raccontare una adesione che ci sta particolarmente a cuore perché mette insieme tantissime cose è l'unione italiana sport per tutti siamo a Pesaro Urbino l'adesione della sua presidente al nome della WISP, Maria Assunta a Bagnana Maria Assunta, buonasera Ciao, buonasera, buonasera. Grazie, grazie, grazie, ciao. No, no, ma grazie a te, grazie a lei, grazie all alla, alla WISP. Ma la tua prima adesione, Maria Assunta, ci piace perché è la categoria un po' moral suasion, cioè quegli ascoltatori e ascoltatrici che vanno un po' in giro, cercano di tirare in mezzo anche gli altri e diventano, come tu hai ammesso, a volte un filo Pedanti, è ecco, però... scassa minchia, esattamente. Scassamichia, prego, però noi siamo prego. con te. Maria Mariassunta, raccontaci in che modo diciamo, sei sempre più sostenibile. Io sono un lumino di meno seriale perché attuo queste cose non solo a casa mia, ma anche a casa di amici e parenti. In particolare soddisfazione. Questo Natale. Eh, che andavo in giro nelle case delle zie spegnendo le luci, staccando le spine delle televisioni. Cosa che faccio anche a casa mia, a casa vivo con il mio compagno, praticamente dopo le 4, le 5. Abbiamo in casa accese solo due lampade, che sono le lampade che le tavoli dove lavoriamo dei computer. Perché le altre, e... le, le, altre le hai spente tu? Eh, scrivi con un italiano meraviglioso, risultando financo anche un po' pedante anche quando vado in casa degli amici, addirittura in casa di estranei che adesso mi scopriranno, io faccio il giro della casa, purtroppo ammetto, spengo quello che secondo me non è necessario, io ogni tanto mi è capitato raramente di staccare le spine della televisione. Delle Questo è bello, beh, se avuto sei su media cioè, staccala sicuramente. Insomma. <ride> 2024 ma questa è stata un po' un'idea un e sarà una scelta egoistica perché obiettivo 2024 provare a vivere senza frigorifero senza frigorifero a Pesaro che vuol dire non, non è proprio la Lapponia ecco come, come pensi di organizzarti perché guarda allora, io cioè, viviamo in una città comunque piccola e faccio un lavoro per il quale mi posso permettere di eh, consumare giornalmente. Se apri il frigorifero in questo momento a casa ma generalmente è così, c'è cioè, il parmigiano, la frutta e gli yogurt. Quindi sono gli yogurt, il mio compagno. Perché tu <ride> il... Cioè, tu cosa faresti? Li metteresti in balcone o li consumeresti seduta a stanza? È... Frutta e verdura sul balcone troverò. Di eh. yogurt Il mio compagno si apposta è... comprando lo yogurt piccolino e che il mercato è bastardo perché adesso producono gli yogurt 200 grammi, quindi tu lo puoi conservare in sicuro. Lo costringerò, quando ha voglia di yogurt, a comprarsi uno yogurt al giorno. E ora a bagnare sì. contro il compagno e contro la Danone. <ride> Senti, eh, perché tu sei veramente una donna a spegne i luci, cioè quando vedi qualcosa di acceso, mi raccomando se vai a trovare la, la zia in ospedale, non staccare le spine, e metti che no, il respiratore, la cioè. Eh però quella lucina sempre accesa eh, e basta, eh, no? Esatto. Eh, io capisco Maria Assunta hai ragione, hai ragione. Senti, eh, ma l'Unione Italiana Sport e Popolari come c'entra in tutto questo? Ma guarda perché Deo Gracias due anni fa dalla dall'acquisto nazionale è partita la campagna eh, sul tesseramento cartaceo perché noi stampavamo le tessere e quindi ogni tessera era carta in chiostro plastica, centinaia di stampanti che andavano a manetta. Due anni fa boh, non si stampano più tessere e poi c'hanno la tessera sul telefonino, la tessera digitale. Questa è stata una svolta. Tu non hai idea di cosa farebbe il PD pur di stampare qualche centinaio di tessere? <ride> riceverai la loro chiamata probabilmente <ride> Maria Assunta <ride> Maria Assunta grazie mille ti sei fatta vedere il Caterraduno anche essendo tu a Pesaro città che oh, ha adottato course. il Caterraduno of course, of course come si dice Vabbè. a Pesaro giustamente, giustamente anche se io sono originaria di Reggio Calabria ci ah, tengo a dirlo certo. sì. cioè, mancherebbe. ci mancherebbe <ride> perfetto, allora noi ringraziamo intanto te il tuo compagno molto anche perché comunque c'è dell'amore, no, dell della pazienza e della dello tolleranza yogurt. dello yogurt che io continuerei a fargli mangiare perché siccome ne ha bisogno di fermenti lattici per, per evitare <ride> esatto. che, che nello stomaco si formi quella bile furiosa esattamente. Certo. E, grazie mille abbiamo bisogno di tutti quelli come te ovvero fanatici come noi Perché il fanatismo diciamo, è brutto però a volte in questo fanatismo, ambito fa delle luci. cose buone Assolutamente, eh, ecco, esatto, esatto. esatto, mi illumino di me ha no, fatto anche cose buone ricordiamolo a chi ci detrae si dice grazie sì, sì, non lo so grazie Maria Sud